ciao a tutti oggi prepareremo i plum cake allo yogurt con uvetta il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 zucchero semolato olio di semi di girasole uova vanillina yogurt alla vaniglia lievito per dolci vanigliato uva sultanina mollata sale e scorza di limone diamo il via alla ricetta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 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. aggiungere l'olio lo yogurt la farina la vanillina il lievito e pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 aggiungere l'ovetta che abbiamo precedentemente ammollato Ed amalgamare per 30 secondi a velocità 2 il composto è pronto trasferire in stampi monoporzione da plum cake Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. I bloom cake sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dallo stampo. Bloom cake allo yogurt con uvetta. Grazie e alla prossima ricetta!